Sono una Peirot e sono storica e anche se nella vita ho sempre fatto per vivere la dirigente scolastica, ma accanto ho cercato di svolgere professionalmente la ricerca storica ed è per questo che mi occupo ancora oggi eh, di scavare nel passato e di capire eh, la complessità di un tempo che non è più vicino a noi ma che può non solo insegnarci eh, alcune dimensioni della realtà che stiamo vivendo ma eh, soprattutto eh, farci capire che noi non siamo gli unici sulla terra gli ultimi arrivati perché dietro di noi ci sono molte generazioni e questo si applica in modo particolare eh, in modo eh, interessante alla realtà delle valli valdesi dove io ho sempre abitato dove c'è appunto la Fondazione Centro Culturale Valdese di cui sono presidente e che si occupa appunto di conservare questo patrimonio comunitario che attraverso le generazioni i valdesi eh, hanno trasmesso compresa questa splendida biblioteca eh, antica e quindi questo è il contesto in cui io opero e continuo appunto a eh, riflettere sul significato che ha questa terra, cioè le valli valdesi e eh, che significato può avere questo luogo oggi anche nel contesto di una rivalutazione dei luoghi che non devono essere solo, come si dice oggi, in tanti proclami turistici attrattivi. Ecco, direi che il termine attrattivo andrebbe coniugato rispetto alla qualità della vita degli abitanti che ogni giorno eh, condividono la quotidianità proprio eh, nelle sue strade, nei suoi anfratti, eh, nei paesi, nelle borgate. La Fondazione Centro Culturale Valdese ha, sotto la sua giurisdizione il suo coordinamento, diversi settori di intervento. Intanto ci sono i settori istituzionali, c'è cioè la biblioteca, con più di 80.000 volumi, che non è questa, questa è la, la, parte, è la, la sede storica, eh, si ritrova nel complesso del, dell'attuale eh, Centro Culturale. Poi c'è eh, il museo, sia etnografico che storico, è molto interessante perché ha una riserva di manufatti che spiegano la vita eh, quotidiana delle, delle valli valdesi. E, e quindi troviamo dalle armi che i valdesi hanno utilizzato durante la resistenza del secolo di ferro cioè essenzialmente il Seicento anche prima ma insomma direi che è questo stato il fuoco della, della resistenza armata fino ad arrivare anche alla resistenza al nazifascismo e poi all'inaugurazione di un periodo più eh, pacifista se si vuole eh, in cui la storia viene coniugata sempre però con una riflessione teologica sul, sul presente poi oltre a questo abbiamo un'agenzia turistica potremmo chiamarla che si chiama il Barba dal nome degli antichi predicatori itineranti valdesi che così venivano denominati e che accoglie i gruppi di visitatori organizza itinerari sul territorio e eh, appunto eh, dà un, un sostegno, un aiuto alla conoscenza dei luoghi storici valdesi. Poi oltre a questo eh, la Fondazione Centro Culturale Valdese ha, eh, beh ho dimenticato gli archivi ovviamente, gli archivi fotografici, gli archivi cartacei, eh, che raccolgono tutta la storia valdese a partire dal Settecento perché prima è stata distrutta dalle persecuzioni. E, oltre a questo la Fondazione Centro Culturale Valdese gestisce altri progetti in collaborazione anche con altri enti per esempio il Collegio Valdese sempre di Torre Pellice, cioè la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia la Federazione delle Donne Evangeliche in Italia e così via. E questi progetti, ne, ne dico uno solo perché sarebbe troppo lungo raccontarlo, è la Scuola per la Democrazia che dall'anno scorso è stata edita proprio in queste sale che vedete dal 2022 e che ha lo scopo di mantenere uno spazio critico, di pensiero critico sulla realtà che stiamo vivendo. La Scuola eh, per la Democrazia prevede una Summer School eh, al mese di luglio, il prossimo luglio dal 2. All'8 sarà la seconda edizione e eh, prevede dei laboratori che a loro volta sono delle officine di formazione eh, per dei toolkit, cioè delle, delle borse di strumenti didattici che possono essere riprodotti e riproposti in molte scuole, nei centri culturali, insomma gli enti e le persone che eh, lo richiedono. La comunità valdese ha sempre espresso delle forme di solidarietà, eh, soprattutto quella residente alle valli è sempre stata oggetto di solidarietà da parte delle comunità estere cioè vuol dire delle comunità protestanti che si trovano, si sono trovate in Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Olanda soprattutto, questo a partire eh, sempre dal, dal secolo di ferro, cioè il XVII secolo. Anche prima, prima addirittura si parlava di un internazionale protestante che non era soltanto una forma di solidarietà benefica come possiamo pensare oggi, no? quindi in assistenza economica, ma anche in assistenza di armi e di eh, persone che venivano a combattere fra le fila dei valdesi che dovevano difendersi dalle persecuzioni dei Savoia. Le forme che prendeva è attraverso collette, per esempio, collette che servivano a sollevare dalla miseria perché queste valli non erano Uh, specialmente dopo la peste del 1630 eh, non è che fossero molto ricche quindi attraverso collette attraverso l'invio di pastori cioè i ministri di culto che eh, sostituivano quelli che qui purtroppo erano morti per le, le epidemie oppure appunto anche in armi e in persone che venivano a combattere come dicevo prima soprattutto dal delfinato e, e quindi queste erano le forme essenziali di, di solidarietà più materiale. Poi c'era un intervento delle ambasciate protestanti a livello diplomatico, quindi anche questo era una solidarietà eh, effettiva che non è mai mancata perché i protestanti europei eh, leggevano la realtà valdese come una realtà eh, importante per l'evangelismo cristiano, anzi pensavano che i valdesi erano gli unici eh, che ancora vivessero sull'esempio degli, degli apostoli del primo cristianesimo e quindi eh, avevano questa simpatia e questo afflato verso le comunità eh, valdesi. Se poi ci avviciniamo all'ottocento allora lì c'è un altro tipo di solidarietà e cioè un'assistenza per creare istituti benefici oppure per la scolarizzazione del, del mondo valdese. Uno dei personaggi più famosi a questo riguardo è Charles Beckwith, che finanziò, lui era un generale, che dopo, un colonnello diventato poi generale, che eh, dopo la battaglia di Waterloo eh, ha perso una gamba e quindi nel suo ripensamento esistenziale era venuto a conoscenza del, della realtà valdese e, ed è venuto direttamente in queste valli a sincerarsene e visto che una delle carenze, una delle eh, necessità era appunto l'alfabetizzazione ha cercato di finanziare delle scuolette che portano ancora oggi il suo nome e queste squalette hanno costituito, ce n'era una sessantina per esempio nella, in tutte e tre le valli nella seconda metà dell'Ottocento e, e, che portavano appunto il suo nome e, e suscitava con la sua presenza anche una forma di partecipazione singolare, cioè non è che facesse la beneficenza e desse i soldi e direttamente all'esecutivo delle chiese valdesi che si chiamava Tavola ma eh, veniva suscitato dal basso una partecipazione attraverso i capi famiglia che si riunivano nelle borgate, nelle borgate che portano il nome ancora di quelle esistenti oggi e se lo ritenevano opportuno costruivano questa, questa scuoletta dove si insegnavano gli elementi base del leggere, scrivere e far di conto. Questo era ritenuto particolarmente importante perché la lettura, soprattutto della Bibbia, doveva avere una, un rapporto diretto eh, fra il lettore e la scrittura stessa quindi eh, senza mediazioni. No? Questa era una delle convinzioni teologiche eh, dei valdesi. Nelle montagne molte ricerche antropologiche hanno dimostrato che anche in altri luoghi, nel Delfinato, eh, di, direi mh, fra, di qua e di là della linea spartiacque, eh, I centri montani hanno sempre sviluppato attenzione attraverso questi eh, maestri itineranti che giravano con le tre piume colorate, un colore per dire che sapevano insegnare a scrivere, uno perché sapevano insegnare a leggere, l'altro perché insegnavano a far di conto. Ecco qua forse la differenza è che eh, i maestri non erano itineranti come in altre zone alpine ma erano appunto pagati dalla comunità valdese, dalle, dalle varie eh, chiese, no? le varie parrocchie sul territorio, da un lato e anche dalle amministrazioni comunali, quindi era stanziale, diciamo, il maestro. E, e certo questo ha influito, cioè quest'idea che tu devi leggere da solo e da sola eh, le scritture, certo ha influito sulla cultura e l'alfabetizzazione generale perché letto, letta la Bibbia da solo ti leggi anche gli altri libri da solo e quindi ti fai un'opinione, un'idea e così via questo territorio ha espresso più che un mutualismo, eh, un associazionismo intensissimo. L'associazionismo era legato all'organizzazione della, della chiesa valdese che prevedeva una serie di cosiddette unioni e questo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento con una loro massima intensità intorno agli anni Ottanta 80 dell'Ottocento e soprattutto appunto dopo aver, aver ottenuto l'emancipazione civile nel 1848 da eh, Carlo Alberto e, e quindi avere la possibilità più, di più liberamente organizzarsi anche a livello collettivo. Allora queste unioni facevano parte, in parte fanno anche, eh, costituiscono anche oggi no, l'organizzazione della Chiesa Valdese o di parrocchia che coincideva con un paese, c'era un'unione giovanile, un'unione delle donne, la corale, la filodrammatica eh, e altre varie forme, il cucito e così via. Quindi forme di eh, incontro pubblico che avevano una missione particolare. Allora, quelle, le unioni giovanili ovviamente di raggruppare la gioventù e di educarla ed era una vera forma di educazione perché eh, si imparava la democrazia, nel senso che si imparava a discutere, ad alzare la mano prima di parlare, eh, ad ascoltare, a dire la propria opinione a turno e così via. Quindi direi che è stato un apprendistato notevole per il mondo valdese alla democrazia stessa. E, e non so, anche il cucito, che era un modo per stare insieme delle donne, che eh, eh, il lavoro che facevano a casa come casalinghe venivano a farlo in queste salette, stanzette del, dell'edificio ecclesiastico, del loro tempio locale e quindi assumeva un significato simbolico anche molto differente perché un conto è fare la calza a casa e un conto è farla con altre donne e sapere che se poi le vendi nei bazar oppure, eh, oppure fai dei pacchi di spedizione, per esempio nell'Ottocento c'erano eh, eh, moltissimo impegno da parte delle donne per mandare dei pacchi e fare delle collette vendendo le loro calze, i loro manufatti per l'Armenia, l'Armenia perseguitata, quindi c'è sempre stata questa attenzione e tutto questo come ben potete capire, incide sulla psicologia e la soggettività individuale. Ecco, questo è l'associazionismo. Poi, come, eh, come si diceva, come mi chiedevi, eh, anche il mutualismo. Il mutualismo è una forma eh, che pure è esistita, e infatti se noi leggiamo i verbali della... Delle, di, alcuni, di alcune società di mutuo soccorso qui io ne ho studiata una in particolare che è alle porte di Angronia quindi bisognerebbe verificare con altri ma direi lo stile è rimasto questo cioè lo, lo stile valdese se si vuole pur piegato eh, agli obiettivi politici della, della mutuo soccorso quindi direi che ci sono queste due anime che però si fondono perché comunque l'obiettivo era sempre quello di strutturare una solidarietà che l'epoca non concedeva eh, direttamente perché erano tempi molto difficili soprattutto quando, quando nascono le mutuo soccorso cioè negli anni 80 eh, verso il fine secolo italiano è, è un periodo di grande, di grande povertà ricordiamo che eh, Cos'è? 1877 l'inchiesta eh, nazionale Iacini che dimostra come appunto eh, la povertà di laghi. Oltre, oltre, oltre alle malattie la malaria al sud e la pellagra cioè la, la malattia che, che è causata da un eccesso di alimentazione di grano turco al nord eh, eh, provocano una decimazione della popolazione, della popolazione contadina. Quindi eh, direi che queste due anime sono, sono compresenti nel, nel, nelle valli valdesi. Per approfondire il discorso sulle mutuo soccorso, posso raccontarvi la storia, eh, dicendone alcuni elementi principali ovviamente, eh, di una mutuo soccorso eh, particolare che si intitola Alle porte di Angronia. Angronia è un paese della Valpellice e laterale alla valle, al, al torrente Pellice che, che dà il nome alla, alla valle. E vorrei eh, cominciare leggendovi l'esordio che troviamo eh, redatto in bella calligrafia dal segretario Bernardo Costabel dell'atto costitutivo di questa antica società e dice questo atto Oggi, 12 gennaio 1885, col nome La Porta d'Angrogna, si costituisce in questo comune un'associazione per le bovine, il cui scopo è il mutuo soccorso in favore di qualsiasi associato, il quale abbia la disgrazia di perdere una bestia bovina da sei mesi all'insù ed essendo egli nelle disposizioni del presente regolamento. Quindi questo è eh, l'esordio che dice in realtà eh, credo eh, tutto il senso della costituzione di questa mutuo soccorso che eh, ricordiamo non è unica perché il periodo, cioè gli anni 80, eh, sono abbastanza eh, pieni di, della, insomma, la nascita delle mutuo soccorso sono negli anni 80 dell'ottocento che si chiamavano anche società di resistenza, di miglioramento eh, le leghe, le camere del lavoro, cioè, questa, questa rete no, di, di, di mutualismo in realtà è molto importante perché getta i semi di una successiva sindacalizzazione eh, del mondo, non solo contadino, ma in particolare. E, e questo, eh, se, se, se può interessare, lascio anche alcuni dati. Cioè nel 1862, secondo il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, le società di mutuo soccorso erano 443. Nel 1873, quindi una decina d'anni dopo, erano già 1447 e nel 1878 erano ben 2091. Per arrivare nel 1894 a 6722 e infine proprio nel 1904 erano 6535. Quindi il trend è eh, in aumento. C'è un aumento soprattutto dopo il 1915 cioè al ritorno della guerra 15-18 e nello stesso periodo della prima guerra mondiale probabilmente era una forma di tutela che eh, infatti aumentano anche le donne in questo periodo eh, che consegnano eh, le vacche perché eh, probabilmente magari il marito muore o in guerra quindi c'è bisogno di avere una, una forma di tutela No? quindi questo è eh, credo anche interessante eh, lo statuto eh, non è vago cioè non è che si potevano consegnare le vacche e poi starsene tranquilli a casa dice abbiamo chi ci tutela eh, perché in realtà c'erano delle regole molto, molto precise e, e intanto si invitavano i soci a non infrangere eh, questo regolamento perché poi si era sottoposti a eh, multa e bisognava, eh, insomma, si era risarciti soltanto se si era pagata la quota e, e quindi si era rispettato tutto il regolamento. Allora, come era organizzata una mutuo soccorso? Anche questo può essere interessante. Intanto era formata da squadre, eh, squadre in genere che corrispondevano al quartiere del paese, <ride> ognuna col proprio eh, capo, con dei compiti amministrativi. Quindi è come se eh, Torre Pellice con la borgata S Sibaud, eh, Appiotti e così via, eh, Coppieri, insomma ognuno avesse una squadra con, con un capo. E eh, così era anche un controllo sul socio perché se c'era una squadra locale si poteva anche controllare il, il comportamento anche, no? Che non, non, non, non si barasse nella consegna delle, eh, delle vacche e, eh, le squadre venivano, il capo veniva ogni anno riconfermato per alzata di mano e, e quindi si formava questo, questo, questa rete di soci, come, vi, come dicevo eh, c'erano anche eh, diverse donne eh, dal 1885 al 1913 ne passano una quindicina quindi eh, come, come, come si può immaginare ovviamente erano membri sostitutivi dei, dei, dei mariti soci eh, effettivi eh, potrei raccontarvi il, i nomi, delle, <ride> i nomi delle, delle vacche che venivano registrate che sono scritte nei, nei registri allora dal 1926 al 1947, in ordine di preferenza, vi dico solo i primi perché ce ne sono una cinquantina, allora chi, chi vince la, la classifica, eh, la, il primo nome utilizzato maggiormente fra le vacche era Bionda, cioè Bionda, oppure Savoia perché i Savoia erano eh, ancora eh, i nostri eh, monarchi di riferimento Serva, Rosa, i nomi dei colori, e poi Stella, eh, Colomba, Lombarda, Verona, Perla, Bellina, Frumenta, Roma, Toscana e così via. Riassumendo, eh, i riferimenti sono di solito per i nomi delle vacche all'ambiente geografico, a nomi di città o di regione, ai ricordi della guerra per esempio rodi no e poi ehm, o tripoli e ai colori e al carattere anche dell'animale per esempio marmotta che vuol dire marmotta sarà stata una mo molto lenta eh, o birichina e poi ovviamente secondo i gusti eh, dei, dei proprietari quindi questa è la storia del del, della società eh, mutuo soccorso Porte d'Angronia che durerà 96 anni e poi eh, finisce e comunque ha segnato un periodo di appunto, mutualismo interessante ed è quella eh, di cui ancora esistono i registri probabilmente molte altre ce ne sono e il, la cui documentazione tuttavia eh, non è stata conservata adeguatamente Come funzionava una, una mutuo so, un soccorso nella pratica, per esempio se era una mutuo soccorso per le vacche, significava che se io eh, avevo visto nascere nella mia stalla un vitellino, dovevo aspettare sei mesi, perché prima non lo potevo portare, e poi lo iscrivevo, lo consegnavo, si dice, eh, alla società di mutuo soccorso. Non è che glielo portavo... Uh, concretamente consegnarlo voleva dire che dicevo il suo nome ecco perché erano importanti uh, anche i nomi che si davano a questi animali e il nome dell'animale veniva iscritto in un registro e, e poi tu dovevi naturalmente per far questo essere socio e per essere socio dovevi pagare una quota una quota annuale se tu non l'avevi pagata rischiavi che se a questo vitellino succedeva qualcosa, fosse successo qualcosa, eh, non venivi risarcito, cioè non ti veniva dato una quota eh, per la spesa che tu avevi, avevi, avevi fatto. Poi tu la potevi anche togliere, eh, la vacca o il vitellino che avevi consegnato, ci cioè avevi fatto scrivere, e i motivi per cui lo toglievi eh, erano diversi, o moriva, perché eh, la moria delle vacche era anche abbastanza alta oppure magari litigavi con il capo della tua squadra no? che formava il riferimento della società di mutuo soccorso o semplicemente eh, ti trasferivi quindi le ragioni erano varie questo anche si poteva fare l'ultima cosa, l'ultima condizione è che eh, ti potevano risarcire nel caso una vacca avesse avuto un incidente perché eh, i prati e, e i campi non erano tutti piani cioè le vacche potevano anche inciamparsi in qualche pietra e rotolare in un, in un ruscello in un canalino e così via allora non dovevi essere lontano um, più di tanti chilometri eh, questo dipende dalle mutuo soccorso, dalla sede della mutuo soccorso, cioè se tu, avevi un, se tu abitavi per esempio a Torre Pellice e avevi una, un campo con delle vacche a campiglione fienile, ecco magari non te la pagavano se a campiglione fienile te la, te la, ti, si faceva male perché erano magari più di quei 10-12 km, ma erano anche molto meno, erano 5-6 Che senso può avere il mutualismo oggi, che senso ha avuto nella storia? Ecco, Sono domande interessanti che meritano delle ricerche approfondite. Eh, potrei dire che nella storia il mutualismo <coughs> ha avuto una funzione di surroga e, e di sostegno per le classi povere eh, là dove lo Stato non è mai intervenuto o non era ancora intervenuto con una legislazione adeguata per tutelare per esempio la salute non solo delle vacche ma anche delle persone, no? quindi finché non c'è una legge apposita che eh, dichiari la tutela, la protezione nel, nel settore sanitario e nel, sato, nel settore anche dell'igiene pubblica e, e della vita collettiva, e, e della vita insieme tra animali, piante e, e persone è chiaro che il mutualismo eh, in, può intervenire ieri come oggi eh, perché oggi sarebbe anche interessante riprendere questa dimensione di convivenza animali, eh, mondo vegetale, quindi mondo animale, mondo vegetale e mondo umano, nel senso che eh, sono specie viventi diverse, ma come sostiene eh, Stefano Mancuso, sono specie che eh, inter, talmente interrelate le une con le altre, eh, che se manca una da qualche parte cadono le altre insomma la catena alimentare no? eh, da un lato e eh, la, anche il mantenimento dell'aria eh, la funzione delle piante come nazione delle piante sempre come dice eh, Stefano Mancuso eh, ricordando come dallo spazio si veda di più la massa verde che la massa terrestre <ride> e, e sarebbe da ripensare da ripensare per ritrovare un riequilibrio che oggi eh, non solo è la fonte di una diseguaglianza sociale rispetto, ed economica rispetto allo sfruttamento delle risorse sul pianeta, però anche per un equilibrio psicofisico delle persone stesse. Quindi io credo che il mutualismo eh, oggi potrebbe essere coniugato proprio eh, rispetto all'ambiente, rispetto alla difesa dell'ambiente, ma anche alla difesa della qualità di vita soggettiva di, di tutte le persone. Ecco. Nella storia aveva una funzione invece forse meno consapevole, meno centrata sull'individuo, ecco, era meno individualista e più cooperativo. Però ecco eh, ancora una volta è uno strumento che permette a chi non è oggetto eh, di attenzione, non è soggetto di protagonismo politico eh, di eh, metterlo in atto a partire dalle proprie forze.